Ragazzi, Ricky King è messaggio in questo nuovo video. L'altro giorno, cioè ieri, mi sono imbattuto in questo video di questo canale che, di cui ero già iscritto, di cui lei la conoscevo di persona. Non ci siamo mai parlati, però ci siamo incontrati a degli eventi di YouTube. E ha fatto un video dove mangia la pizza con i funghi. Io non ci sto dentro. Iniziamo. Bella sta intro con la codina. È anche più bella della mia. <ride> allora, ha detto ciao. Cioè sembra, cazzo, un canale di sordomodi questo, eh. Che cazzo ridi? Ah, sta mangiando... E' coso fritto, azzarola. Molto interessante questo video, vorrei già iniziare a dire ah. Buono Cazzarola Co' eh Co' domani, eh Una bontà, <ride> una bontà però <ride> No, non ci credo Cioè voi immaginatevi lei Cioè una, una cena romantica Lei che prende e mangia sto coso Inizia a mm, ah, mm, Buono, va ah. Ma come cazzo ti pulisci? Tamponi, che cazzo tamponi? Si può, Ti, ti scartaviterà la bocca quando te pulisci, cazzo Ragiona, sta ragionando, sì, buono, mi piace mm -hmm. Ma come cazzo la sta tagliando la pizza? Ma come cazzo la mangi la pizza? Ma porca pu... ma sei italiana? Sei itali no, non sei italiana Che cazzo ridi? Non vien che cazzo ridi? Devi far ridere la pizza coi funghi? Dimmelo, no, Dimmela di. a dire. Te fa ridere la pizza con i funghi, simpa. Eh. Che <ride> Ancora che cazzo trini? Mi hai la pizza con i funghi, raga. Mi hai far Porco due cuffiette, No, no, no, così mi fai perdere tutto il video Mi fai perdere tutto il video senza cuffietta, sì. Ma che cazzo? No, si sente il cardito dal mazzo. Se l'è catardito. Porca mignotta, se l'è catardito. Aspetta, casca. Se stacca. Ecco appunto. Ha spaccato tutto il mondo. <ride> stupidina mm -hmm -hmm -hmm. Poi questo video Intrattiene quanto questo eh? Quindi attenzione Ragazzi ho voglia di pizza Ho voglia di pizza Vuoi parlare a planino? Ah ok Ma ci riesce a mangiare una cazzo di pizza? No, no, no Si impallata, si impallata regà Dategli una mano, dategli una mano Si è impallata, si è impallata, è impallata, è impallata regà. Non ci riesce, non ci riesce che poi sto giacchettino manco quello del video del Ricky blu Blue, cazzo Voglio farvi una proposta Una proposta leggerissima Se questo video arriva a come minimo 300 mi piace Come minimo 300 mi piace Faccio un video dove mangio in questo modo Seguitemi sul nuovo profilo Instagram che trovate in descrizione No, in descrizione, porcazzo, lo trovate Che trovate qui in sopraimpressione, seguitemi Quindi, raga, regolatevi Cioè, regolatevi Voglio che mi fate proprio spacca Ce si becca lunedì Raga, un piccolo coso, sponsorizzazione così Sto collaborando con questa pagina di Instagram Che si chiama Swagshop Italy Trovate il link in, se non trova impressione Questa pagina praticamente è, ha tutte cose di marca Come la Balenciaga Come cose che tu non trovi in Tutte cose strette che tu non trovi nei negozi normali Ma devi forza andare in posti... <ride> Ci sono le Balenciaga, le Yeezy, ci sono le felpe della Bape, le felpe di Gucci, ci sono le Yeezy, ci sono tutte le cose che voi volete, andate qui su, questo, su questa pagina Instagram con il mio codice sconto, KingTM, che trovate in sovraimpressione e avete il 5% di sconto. In questa pagina offri sia repliche che cose originali A vostro piacimento Ho già fatto degli acquisti su questo sito E vi farò vedere appena mi arriveranno Quindi se volete acquistare qualcosa Andate qua su questa pagina di Instagram E con il codice sconto KingTM Avrete il 5% di sconto Su qualsiasi cosa voi vogliate Quindi raga bella Ci si becca lunedì con il prossimo video oh. Non ce la faccio proprio raga Io non ce la faccio